Cercherò di essere brevissimo, però eh, la memoria mi porta a ritornare a quel giorno del 2012 in cui incontrammo eh, gli abitanti di questo piano di zona che purtroppo fino ad oggi, ripeto fino a oggi non hanno visto nessuna soluzione eh, definitiva. Volevo rimarcare eh, innanzitutto, ringraziando l'operato degli uffici, ma rimarcare il fatto che a Roma c'è una inversione di tendenza fino ad oggi purtroppo non lo dico polemicamente ma solo come dato di fatto non c'era quella dovuta attenzione a questi problemi gli uffici hanno fatto un eh, lavoro incredibile perché è una eh, delibera come già ci spiegava la Presidente della Commissione Iorio assolutamente innovativa e apre il solco a quella doverosa legalità che tutti i romani si aspettano. Quindi io spero che la nostra azione continui in questo senso e dia sempre di più soddisfazione ai cittadini che veramente sono stati per troppo tempo abbandonati e dimenticati. Quindi viva veramente questo, questo lavoro e ringrazio tutti i colleghi che che lo hanno reso possibile, soprattutto l'assessore. Avanti così perché Roma ha bisogno di cambiare in fretta e nella direzione giusta. Grazie.